E ciao a tutti ragazzi, oggi siamo di nuovo a Pandora e siamo qui nella nostra bellissima casetta e non è ancora finita ma ci sarà un episodio in cui la finirò, ma no poi. E oggi cercheremo, andremo a cercare la netherite, quindi io direi che ci dirigiamo subito nel Nether e... Allora, siamo arrivati al portale mettiamoci dentro Andiamo nel nether Siamo nel nether messo il coupon direi di non iniziare a cercare la netherite da qua Porca maledetto Va giù Di non cercare la netherite da qua Ma di iniziare a cercare La... La ricerca Della signora netherite io di solito scavo ad altezza 6 Però insomma mi porta fortuna ad altezza 6 così quando qua ci scelta 23 9 8 no, 5 6 ok Traviamo un po'.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 ciao qualcuno eh, mettiamo questo niente allora ne ho due ne ho prenduto due belli e io direi che che non mi voglio tanto nogliare quindi ci vediamo quando quando ne apro un po e arriverò e sarò a casa ciao a dopo allora ragazzi che sono tornato a casa e sono venuto con le 14 di Nazion Splash e ora li cuociamo e li uniamo con loro così dopo ci facciamo l'arma magari anche il piccone e la spada o l'ascia o qualcosa e... e si sì. ragazzi ho, ho appena finito di cuocere il debris questi due eh, se non l'avete ancora visto vi consiglio di andare a vedere il video, il secondo episodio perché siamo andati nel nether e abbiamo trovato un bastione e di cui abbiamo trovato due nether scrap e altre... Molte altre cose quindi, craftiamo 4 abbiamo ma niente male. Direi mm. di farci per prima cosa l'armor perché l'armor è una cosa molto importante. Io il tavolo per upgrade ce l'ho quasi quindi, facciamoci l'armor in rete. hack ok. Questo tino va a fare l'achievement. 3 2 1 Ci siamo nel Aspi un momento. Sono full nel ride. Troppo forti. E dopo eh uh piccone si sì, dai metto questo qua che ha un po' si oh ma da, do, da tipo 12 utilizzare è arrivato a 448 ma tagli allora vediamo e dopo basta cioè. dopo vediamo, ne avevo altri due da qualche parte non so dove forse nell'ender chest sì. uh, facciamo la spada direi il, e la pala non so oppure spada e l'altro piccone è quello con silk touch perché volevo la spada la l'ascia con anche con silk touch quindi non so per intanto direi che ci facciamo la spada in aderite come potete vedere cambia anche l'effetto del fuoco molto più, più carino secondo me allora quindi facciamoci la spada con in aderite e con questo pezzo di aderite non so se fare la pala o l'ascia vorrei l'ascia con, eh, con con colmo. Oh, facciamo, Poi facciamo una pala. Tanto un giorno dovevo anche fare la pala. Che brutto però l'effetto di Ah no la bevi. Vabbè. Qui ne siamo full nederite. Con una bellissima revolver. Eh, una, una ascia di nederite. Piccone nederite. Spade nederite ascendiamante il piccolo consiglio diamante e io direi che per questo video può finire qua Quindi, anche se è stato un video corto spero che vi sia piaciuto eh, e vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi che voi bueno, non costa niente ma mi farebbe molto piacere e ci vediamo al prossimo video ciao